È il libro di Chiara Vitelta, la nostra autrice che ha la sua seconda prova letteraria. È il libro edito da Edizioni del Poggio e si chiama Apri gli occhi. Partiamo subito con una lettura e poi entriamo nelle pieghe del libro. Vi leggo l'incipi, così vi fate subito un'idea di come comincia questo libro. Mi chiamo Matteo, Matteo Sala ed ero un professore universitario un tempo. Avevo una fidanzata, una casa in affitto, dei sogni e un passato da non rimpiangere. Ora non sono niente. Vivo per strada da due anni e tre mesi e ci sto bene, così mi dico nei giorni buoni. Nei giorni cattivi mi dico che non ho ragioni per vivere e che il passato è morto e non risorgerà, anche se lo desidero con tutto me stesso. Ricordo la mia vita normale con una nostalgia bruciante, ma per lo più cerco di ignorare il passato, di far finta che non sia mai esistito. All'università insegnavo scrittura creativa e a casa coltivavo le mie passioni, leggevo libri di ogni genere, studiavo storia dell'arte e suonavo il pianforte. Il mio lavoro era stata una seconda scelta, in realtà avrei voluto essere qualcos'altro, non restare nella normalità di una vita priva di bellezza e di successi. A 12 anni avevo già deciso, volevo fare lo scrittore. Già credevo di averne le capacità, cosa di cui sono ancora convinto, ma con il tempo mi sono reso conto che il talento non è abbastanza siamo chiari con noi stessi io potevo anche essere bravo a scrivere così come migliaia di persone sono brave a cantare o a ballare ma quanti di loro diventano Aretha Franklin o Nureyev? solo pochi emergono e riescono a svolgere questi mestieri rari come il cantante l'attore o lo scrittore si emerge per svariati motivi e non si emerge per altri tanti <sussurra> Io credo che il talento non basti, si deve essere tagliati per una strada così difficile, servono la forza, la determinazione e spesso anche la presunzione per imporsi nel mondo, si deve andare avanti a denti stretti, a costo di spezzarsi e a forza di stringere e non mollare mai la presa. A tredici anni la mia convinzione era ancora più forte, desideravo scrivere con ogni fibra di me, con ogni piccolo pezzo della mia mente di adolescente. Con la mia giovane età, la mia mente brillante e soprattutto con i miei sogni ancora integri, ho parlato a mio padre del mio desiderio più grande. Non dubito del suo affetto per me e devo ammettere che è stato un buon genitore, meglio di tutti gli altri che io abbia mai potuto giudicare, ma quel giorno fu bravo solo come stroncatore di sogni. Mi annunciò con una certa noncuranza le difficoltà immense delle pubblicazioni e disse che io non ero Charles Dickens né William Shakespeare e quando obiettai «ma papà, Charles Dickens non è, non è nato scrittore, sarà stato uno qualunque prima, no?» La sua risposta fu «sì, certo, ma, seguito da non ricordo cosa, credo di averlo rimosso, che ne sapeva lui del mondo dell'editoria? Eh, sarebbe stato sempre soltanto un sarto, buono solo a rammendare i bei vestiti dei suoi ricchi clienti spilorci. Gli volevo bene, ma riuscì ad odiarlo negli anni successivi, perché non mi diede mai quell'incoraggiamento e quell'appoggio di cui avevo un disperato bisogno e che di certo fu una delle ragioni per cui da grande non fece lo scrittore». Negli anni successivi ho continuato a scrivere, ma sempre con meno sicurezza. E anche se non volevo ammetterlo, mi stavo costruendo, mentalmente non, un piano B. Un mestiere alternativo che mi permettesse di mantenermi se, quando, non avessi avuto successo come scrittore. Fu così che divenni professore. Anche perché a chi volevo prendere in giro, sapevo bene che non avrei mai inviato neppure due righe ad un editore. I miei sogni si erano frantumati senza che me ne volesse accorgere sotto gli occhi indifferenti di mio padre. Se sono qui oggi è perché un briciolo di presunzione mi è rimasto e credo che ci sia una storia che valga davvero la pena di essere raccontata. Alla fine, anche se non ho fatto lo scrittore e quando mi si chiede chi sei non so cosa rispondere, ho continuato ad immaginarmi famoso, felice e realizzato in un futuro che non vedrò mai, in quanto il presente quello è tutta altra faccenda. Sono un croixart o un barbone o senza tetto, come preferite». In questi anni ho imparato a sopportare la pietà, lo sdegno, il disprezzo delle persone che mi incontravano lungo la loro strada e non è passato giorno senza che penassi, pensassi alle mie disgrazie e al mio passato perso. Tutto ciò fino a sette mesi fa, quando ho conosciuto una persona che mi ha cambiato la vita. Da allora ogni cosa è diversa, io per prima. Una storia che merita di essere raccontata. Nunzio, proviamo a raccontarla questa storia. Allora, intanto ringraziamo Chiara della sua presenza e quello che ha fatto lei in questo momento appunto è, ci ha introdotto come è giusto che sia nella vita del protagonista principale del, di questo romanzo che è Matteo, e, subito dopo... Do giusto due o tre linee guida, per, giusto per non svelare un po' quello che sono tutti i retroscena del libro, perché mi invito anzi chi non lo ha già fatto a, a prenderlo, perché è davvero una lettura gradevole, ricca, ricca di, di tantissimi argomenti che proveremo a sviluppare questa sera. E incontrerà immediatamente, comunque subito, eh, entra una coprotagonista del romanzo che, che è Rebecca, e avviene in un modo del tutto casuale, inaspettata la, la conoscenza fra i due perché eh, Matteo camminando, qua c'è un'espressione che a me ha colpito molto all'interno del libro è il, eh, lo sguardo rivolto verso il basso di un clochard, di un barbone la prima cosa che nota lui di Rebecca non è il, il viso, non sono un'espressione e fiera di chi cammina a testa alta e cerca di guardare negli occhi o viene catturato dalle ASICS addirittura gli ha fatto la pubblicità alle scarpe però è giusto ho capito benissimo e mi è piaciuta proprio l'immagine creata di un barbone che cammina a testa bassa perché ha paura di incrociare lo, lo sguardo pietoso del, del pubblico che incontra e, e incontra Rebecca perché incontra Rebecca? perché Viene colpito da Rebecca perché dapprima prima eh, questo fu a muoversi nel mondo in maniera quasi casuale che lo colpisce il suo tipo di camminata, però poi la rincontra in quello che invece è il suo luogo di, insomma, di quella che sarebbe, fra virgolette, la sua casa che è sotto, sotto un ponte, lui che nonostante insomma, sia un barbone tende a non far la vita eh, da barbone in comune assieme agli altri proprio per non rispecchiarsi eh, attraverso la vita degli altri in quella che è la vita sua lo è per, uh, per, uh, per arrivo ultimo non sicuramente né per sogno né ambizione e assolutamente si trova lì quasi in una situazione surreale direi perché tutto il romanzo si svolge in una situazione piuttosto surreale perché quando poi Rebecca mm, la vedrà lì, insomma, la prima cosa che verrà notata insomma, è Rebecca non è vestita come, come le altre prostitute. E arriverà lì e si farà fatica a capire che, che lei svolga questa professione se non il fatto che l'ora tarda il fatto che lei sosti in quel modo e che poi la comincia a veder salire sulle prime automobili, tutto lascia far verificare che la situazione sia inequivocabile e poi da un gesto di solidarietà di Rebecca nei confronti di, di Matteo e, del, e dell'amico di Matteo, con cui dormono praticamente appiccicati non tanto per una condivisione di affetto che comunque credo che poi ci sia pure, ma proprio per pura sopravvivenza. Anche questa immagine mi ha toccato molto perché eh, eh, Matteo e l'amico sotto il ponte Trovano la sopravvivenza proprio fisica, ecco, l'uomo che a quel punto diventa quasi come se fosse un animale perché si scambiano vicendevolmente calore per poter sopravvivere. Rebecca capendo questo, e da lì poi nascerà e si svilupperà, ognuno riscontrerà nel, nell'altro tutto lo spessore che ha. Due persone non, non comuni ma speciali, io credo che si possano incontrare in ogni tipo di, di circostanza. E quello che credo abbia voluto far vedere chiara è che davvero non dobbiamo essere condizionati da stereotipi di ogni tipo e che davvero persone speciali possiamo e momenti di vita del tutto speciali possiamo coglierle davvero da chiunque. Loro due si, si trovano si, e si cominciano poi insomma a raccontare. Non dico più altro, però lascio lo spunto a Gianluca sì, su sì. questo perché poi nel libro eh, risaltano alcuni elementi, che sono quelli trainanti del libro stesso. Fra questi, eh, Giacomo ha introdotto Nunzio, un eh, si capisce che si, si parla molto di dolore in questo libro, eh, se non, peraltro proprio per, in virtù delle vicissitudini che, eh, che i due hanno attraversato nel corso della loro vita, di cui eh, quelle di Matteo sono più in penombra sono lasciate un po, ecco un po' nella fantasia del lettore stesso, non vengono chiarite. Eh, si sa che eh, c'è una condizione eh, familiare che non lo ha incentivato appieno, no? nel, nel, nei suoi spunti, come dicevamo pure dall'incipit eh, Chiara ci ha letto, eh, mentre in lei subentra una, una malattia particolare. Lei, mm, è, come anche lui, in pratica sono accomunati da questa poi, eh, tendenza artistica, questa forte sensibilità artistica eh, lui insegna scrittura creativa in un'università eh, lei invece è un'artista poliedrica, se vogliamo perché eh, si cimenta con la pittura soprattutto con la, con la scrittura e poi anche con la, eh, con la scultura eh, e quindi tende eh, poi con dei lavoretti da cameriera a, a sbarcare il lunario nel momento in cui subentra questa malattia che eh, la caratterizza in modo forte perché ha degli attacchi e di dolore notevoli quindi che le bloccano un po' le articolazioni le funzioni muscolari e lei non riesce più ovviamente ad affrontare una giornata lavorativa anche intensa come può essere quella di un cameriere per cui è costretta a, a ricorrere al mestiere un po' più antico che l'uomo conosce che almeno così si dice che è quello della prostituzione e lo fa anche per quasi per anestetizzare i suoi stessi sentimenti per, per cercare proprio di non eh, di, di non provare più quel dolore come se lei si staccasse proprio fisicamente dalla, dalle, stu, dalle sue sensazioni, dal suo dolore, sia corporeo che, che psicologico. E quindi ci sono una serie di elementi che in questo libro, ovviamente credo che sia io, annunzio, ma chiunque lo legga poi eh, apprezza. E quindi questo dolore è che è incentivato... È eh, ha cresciuto anche dalla, dalla marginalità che i due vivono perché parliamo comunque di persone quasi borderline di persone che stanno ai margini eh, una prostituta e un crochard. Eh, parliamo però della, di questa forte sensibilità creativa eh, che li contraddistingue e quindi della vulnerabilità perché sappiamo che chi ha una sensibilità artistica nel bene o nel male poi vive e amplifica quelle che sono le sensazioni eh, che una persona normale crea eh, percepisce, per cui ogni, ogni affronto e ogni felicità della vita vengono vissuti ed enfatizzati da una personalità del genere. Però è vero pure che in questo libro abbiamo poi un elemento eh, che non vuol cedere il passo al nichilismo più completo e quindi all'annullamento proprio della persona, non vedere proprio un, uno spiraglio di luce. E, e infatti... Nonostante, eh, e eh, poi non, non, non, non lo diremo fino in fondo per, per, per non svelare pure la, la, la fine del libro, eh, non c'era alla, alla tentazione del lieto fine, che sarebbe stato anche facile e anche eccessivo, secondo me, da, da, da tanti punti di vista, eh, quindi nonostante ci sia un, un epilogo non proprio positivo del tutto, comunque è avvertibile questa, questa speranza, che fra le righe poi traspare e viene fuori anche prepotentemente virtù anche di un romanzo che si, si frammenta e comunque eh, nella narrazione poi il romanzo che scrive lei in pratica, Orizzonte no? sì. e, e quindi c'è questa forma di speranza eh, è quasi un, un, una sorta di, di incentivo no? al lettore eh, quello di, nonostante eh, alcune, alcune condizioni di, di disagio del totale che si possono vivere nella, nella vita, quello di non, di non cedere mai a uno sconforto totale ma di riuscire a vedere anche l'aspetto positivo, quello spiraglio che è forse nell'unione, nella condivisione di alcuni sentimenti è più possibile.